Bambine, bentornate da scuola! Guardate cosa voglio! Buoni, mi cado! Com è andata a scuola, amore? Bene! Senti, ho visto che hai preparato una cosa bellissima, un pensierino per il tuo papà! Vero? Dopo me lo fai vedere! Perché, bimbe? Che giorno sarà domani? La festa del papà! Sì, papà. il 19 marzo, è la festa del papà! E adesso dobbiamo correre per cercare... Un dolcetto da portare al papà, vero? Andiamo? Tu scommetto che hai fame e vuoi far merenda? Sì, Questo... però voglio vedere le cose che ci sono lì. Vane. Vuoi andare in quel negozio nuovo, Vane? Sì, a mangiarmi le cose. Eh, ma lì non ci sono le cose buone e buone. Le cose buone e buone sono nell'altro. Dove andremo a cercare il dolcetto. Andiamo bimbe? Siamo arrivati. Eh. Ragazze, io non posso toccare mio quetto. Prima posso fare così che non tocco Mamma. i guardati. E così così. Cos'era? Cos Sassi. Eh, andiamo. andiamo. a vedere <ride> che dolcetti ci sono, dai! Ecco io. Sei nel posto sbagliato? Bene, eccoci nel posto dei balocchi. Anastasia. <ride> Andiamo a vedere se ci sono i dolcetti. Mamma. Io per me voglio collegare al cioccolato. Va bene, vai a prenderlo. No, no, qua c'è l'orsetto, no. lo stesso, dai. Cos'è che vuole? Cosa volete? Le ciò io, io voglio quella lì con i puntini branchi e neri. Quella al cioccolato? Allora, ce n'è una sola, Vanessa. O la prendete e la dividete? No. no. E quindi non la prende nessuno? No, la dovete dividere senza litigare. Se Ce n'è una sola. Guarda possiamo... questa, questa, qui. La ciambella? Sì, ma quella bianca. Bimbe, abbiamo fatto la scorta di dolci. Abbiamo fatto la scorta di dolci, Anastasia. La mamma diventa una cicciona. Aspetta, guardate che bellina, come sono contenta. Sono contenta che l'abbiamo trovata. Mamma, guarda. Ah. Questa è pasta di mandorla, forse? Oh, le pecorelle di marzapane, sì, sono paste di mandorla, perché tra poco è Pasqua ragazze. Eh sì, Quanti manca meno di un mese. Con le mani, come mancano? Cosa? Con le mani. 30 giorni, 30. Vane, fammi vedere cosa hai in testa. Girati. Allora, o a scuola qualcuno ti ha pitturato No! I Stamattina mi stavo lavando i denti per me la spazzola eh, C'era il dentifricio sopra lo spazzolino ho Fatto così ho Ah, capelli. hai preso i capelli? Sì, lo eh. bagnato e poi non andava più Ah, ecco Allora stasera, sapete cosa facciamo stasera? Sì. Questo, il bagnetto? Sì. Lo facciamo il bagnetto con le bombe di sapone? Sì con Quelle sì. colorate? Ragazzi, guardate questa figura che bella. Guardate, mi metto come un ucciaccio qui guarda che cos'era va bene andiamo a fare un giro nell'action eh? Sì, che tu non l'hai ancora visto però guarda. veloce corrono sempre mamma, è bambine sola. guardatemi non chiedetemi niente okay, allora mamma io pensavo che quella sapeva con le mani eh. guardate che bello io. il cavalletto lo per disegnare lo voglio io mm. lo voglio io ma io cosa vi ho detto quando siamo entrati? niente Cos'è che volete? Il set per dipingere? Sì, questo sì, qua sì, piace sì. anche a me. Sì. Prendilo, An Ani. Anche questo. Però guarda Anastasia, ce ne sono altri, eh? Magari ti piacciono di più. Sì, wow, Vuoi prendere il cavalletto per dipingere? Costa se... pochissimo, un'hai ricetta. No, costa 9,99 euro, no. ma in questo negozio si compra bene. Però non abbiamo preso il carrello no. e se prendi questo ti servono i fogli per dipingere. È vero. Eh sì? No. lì No, non credo mamma che siano mamma quelli Mamma, questo ce cioè, l'avevano i tattari quando hanno, gelato, quando hanno giocato il gelato Ah, sì? Che le voleva mettere la cosa giù E si, sì, le voleva <ride> scendere Mamma, possiamo pinturare qui, guarda ah, È tutto sì. libero Eh, sì, beh, certo, è nuovo eh. No, ragazzi, guardate Non dovevamo comprare niente Siamo Ma appena no. entrati abbiamo già fatto degli acquisti Mamma, posso fare? No, Mi lasciala posso... lì che ne hai 200 di barli e non ci giochi neanche più e proprio ieri mi hai detto che non ci vuoi più giocare lasciala lì no pane visto che è la festa del papà guarda che se c'è questo possiamo e papà no per papà quello no guarda che ti cade e, e, e lo rompi l'ho covato che papà hai ragione amore non siamo io e il papà però un portafoto guardate che belline Vedi, guarda Vane, l'altro giorno ha comprato il gufo. C'era anche la lumaca, però a me piaceva tanto il gufo, e gliel'ho fatto comprare. Bello, vero? Eh? Hai visto anche la lumachina, che carina. Cosa sono? Animali solari, che con la luce del sole si illuminano di notte. bello ho trovato questo. Che belli, hai visto che gesti giganti? Sai che gesti sono questi? Sono i gesti per da strada. Io voglio questo. Eh? Sì. Mamma Ma c'è anche il mai. disegno qua sotto, vedi? Guarda questi, io li, li uso per la lavagna. Prendiamo una piscina. Poi prenderemo anche quello, va bene. Ma mm. no, adesso non è il momento. Usiamo questi va bene, sì. guarda che non siano rotti, eh! Mm. Allora, bimbe, abbiamo acquistato alcune cosine anche in questo nuovo negozio che si chiama Action. E visto che abbiamo preso dei fogli, degli acquerelli e dei mm. pennelli, cosa ne dite di creare un bel disegno per il papà? Ok, va bene? Mm. Tu sei d'accordo? Sì, ragazzi. Tra pochi giorni manca è pacqua. È vero, e amore. Arriva la, e arriva la zia, è vero? Dai, andiamo a casa così fate merenda e prepariamo il disegnino per papà. E lo mettiamo davanti alla poppa. E chiediamo anche a papà. Auguri della festa dei papà. Va bene, tesoro. Finalmente a casa. Allora, ascoltatemi un attimo, volevate far merenda, giusto? Sì, voglio brigia, sì. Ah, che belli che sono! Ani! Devi far merenda? Vai a lavarti le manine? Ne voglio vedere Cosa vuoi vedere? La lo sai che Jessie non hanno la punta perché io lo vedo sento qui No, ma sono giganti Wow Wow, wow. Com'è? Ciao Come scrive? Bene Che belli che sono Te li volevo comprare Sei già, la già la... Scuola. Così grandi? Sì. Dai Ah, ecco, li conoscevi già quindi Amore, facciamo merenda? Sì, ma pensate che abbiamo tutti i colori che abbiamo a scuola Quindi questo, questo no ed era molto bello Però abbiamo questo, questo, questo, questo e questo Eh, belli Va bene, Vane, dai Lava le manine che facciamo merenda Che okay. poi dobbiamo preparare il disegnino che tra un po' arriva il papà Ok? Ecco, mi sono fatto le mani Brava, amore Dai, puoi far merenda? Allora, prendi il sacchettino e scegli la tua briochina. Cosa avevi scelto? Il donut? al cioccolato? Sì, brava. Sì. Anche io per la maschina. Sì. E la massina. Brava. Bravo. Sì. Mm, sì. Mamma mia, che famona! <ride> È buono? C'è cioccolato dentro, fa vedere. Mamma mia, che buono! Sì. Com'è Vane? Sì. Guarda, che te lo fa assaggiare la tua sorellina. No. Ve lo fa assaggiare a me? No. Grazie. Davvero? Eh oh no, va mm -hmm. bene, va bene il no sì, sì. No amore, il tuo non mi piace Perché a me non piace la cioccolata Sì, va bene, grazie Adesso finite di fare merenda E poi super disegno Andiamo. È già quasi finito Avevi proprio tanta voglia, eh, tanta fame oh mio. Anche tu, ti piace, tata? Va bene, ciao belle, a dopo Mamma, io una voretta che l'ho fatta oggi A quella per il papà Fammi vedere, amore Pre. Via, prima uno che bosta. Che bello, cosa c'è scritto? Eh. Auguri papà E poi altre cosine Stata non l'ho fatto io qua, la loro papà Amore, il tuo papà E ho scritto anche questo perché l'ho ricopiato un foglio, me l'ha detto la maestra Brava e guarda sono Ma è un quadro, è un... bellissimo e, e qua dietro cosa c'è scritto? Così. Il papà mi porta in città a giocare con le giostre e mi compra il ghiacciolo alla menta, amore, che carina che sei E guarda anche tu c'è il mio nome, l'ho fatto io Hai scritto tu il tuo nome? No, però no. tu sei capace a scrivere il tuo nome No, no. Ah, no. L'ha scritto la maestra ma tu sei capace lo stesso, no. brava Anastasia, bellissimo okay. Vane cosa stai facendo? io mi hai... sto questo hai aperto i pennelli? funzionati tutti i pennelli? mamma sembriamo dei pittori mamma. come sono morbidi, sono bellissimi mamma, mamma. hai aperto i colori bene un po' di giallo ecco la partita Sì, amore mio intanto che Vanessa fa quello io mi trucco ma infatti sei già un po' truccata eh? Oh è morbidissima ma c'è oro c'è color oro oh. ma è bellissimo guarda! Anche ci sono tantissimi la... colori anche noi ho oh. oro no, non ho capito Boh, basta l'hai messo fuori? no vediamo uh -huh. ah, yeah. tu sei troppo uh -huh. agitata devi fare le cose con calma mm. ok dovete bruciare il pennello e lo asciugate qui sul tovagliolo dai pronti? via è giallo però. via Per papà, sì. ti sei iscritta sì. tutta la maglietta. ma non avevo dubbi. Eh. Hai finito? Sì, quindi possiamo dare un'occhiata? Che bello! Me lo descrivi questo disegno? Cosa abbiamo? Allora, una casa, sì. le finestre, un mm. cuore, la lettera di papà, il mio nome, il cuore, già detto, e un paio di vite. Ma che bello, Anastasia. Complimenti, papà sarà contentissimo. Ani sì. ha finito il, il, il disegno di papà. Sì. adesso stai facendo un altro disegno, sempre per il papà. Che bello! Molto particolare, e originale. Da Vanessa Pasticcio. Auguri papà, la sua iniziale nel cuore. Tanti love! E dei cuoricini! Love! love. Bello, amore, bellissimo anche il tuo. Adesso portateli ad asciugare. Mm, ragazzi, guarda guarda! Il micchio. faccio così e poi faccio così sul oh, no. tavolo, ma ti piaci, sai cosa mi ricorda la caramella? Sai quella striscia di caramella tutta colorata frizzante, sì. vero? 2, 1, papà. Wow, allora, il primo l'avevamo già visto, ma questo è bellissimo tra poco arriva il papà. Però la festa è domani, vieni Ivane, la festa è domani perché oggi è venerdì e, e, e il 19 marzo è domani. Quindi quando arriva il papà lo salutiamo, eh? poi ceniamo e a mezzanotte gli diamo i regalini e mangiamo la torta. Dobbiamo cercare di tenere il papà sveglio questa sera, ok? Sì. A few moments later. È arrivato papà, Bille! Mi raccomando, eh? non fatevi scoprire, ok? Vai ad aprire. Ciao! Ciao papi! Ciao papi! Ciao ciao! Che bellina, vuoi? Ciao ciao! Andiamo fuori a cena? Sì! Eh? Mi porto fuori a cena? Eh, dai. dai, buona idea! Andiamo fuori a cena, sì sì! Bimbe, perfetto il fatto che andiamo fuori a cena, non fatevi sentire dal papà! Ma così quando torniamo a casa sicuramente mancherà pochissimo la mezzanotte e possiamo festeggiare tranquillamente, vero? Dai, dai, dai, che bella idea che ha avuto il papà Buon appetito! Cucciola! Papi. Io ci vediamo dopo la Come va la cena? Bene Tutto bene? Sì eh? Tra poco andiamo a casa Ani Voglio dire una cosa Quando andiamo a casa Papa Eh sì 12 o'clock midnight Bimbe siamo tornate a casa ed è scattata la mezzanotte, vero papi? Ma quindi, che giorno è oggi? La festa del papà. È il 19 festa. marzo, è la festa del papà. E dovete fare qualcosa? Avete qualcosa da dare al papà? Sì. Ah, sì? Io prendiamo? Allora, Vanessa, cosa hai fatto? Questo per papà. Grazie, amore, ma cos'è? Papà, ti voglio bene, non ti cambierei con nessun altro al mondo e mi proteggi sempre. Firma Vanessa, amore, ma che bello, auguri. Love da Vanessa. Che bellissimo, amore. Un bacione. E l'altra mia piccolina. E, e anche Anastasia ha preparato un pensierino che per bello. il suo papà. Ma questo è la papà? Sì. Che bei capelli, che bel sorriso! Sì. E le scarpe? Bella, bellissime bellissima. Leggiamo: il papà mi porta in città a giocare con le giostre e mi compra il ghiacciolo la menta. Mmm, che ah, buono! Che e poi c'è anche un altro pensierino che ha fatto sempre all'asilo. Vediamo: auguri, papà! Che bello. E ah, così. Ma qua adesso le posate, eh sì. Ti voglio bene, sei forte bello! guarda eh, la, chiave la chiave inglese! inglese. Sei, sei il migliore eh, sì. nel tuo lavoro eh sì. Ah, dai fortissimo eh, vero? Sì. papà è un tipo interessante io lo adoro per me è importante mi coccola e se ho paura lui sorride e mi rassicura cosa penso secondo me è il papà migliore che c'è eh. auguri papà Anastasia amore baciare anche te amore Mua, bella ok le mie piccoline che belli, che belli poi visto che ultimamente ti è nata una forte passione quella del bar abbiamo fatto altri pensierini Scusi, sì. un attimino sì. solo né? altri pensierini sì, come per la tua passione sì. grazie Che penso io? Non lo so, cosa pensi tu? Un cappellino da chef Da barman Vediamo Ah ma è un cappellino da barman Eh sì È bellissimo, grazie Prova a Però, se, se la misura, la taglia è giusta Come sto? Bene Bene Ti Immaginavo Procediamo mm vediamo vediamo il grembiule da barman <ride> prima ancora eh? di aprirlo avevi già capito cosa fosse eh c'è il cappellino ma c'è il grembiule mm. vediamo però non so come è fatto sono oh. no. due sono due è, è la stessa cosa ma sono due rovina così se uno si, uno si sporca vediamo. e tua moglie non fa in tempo a lavarlo bene ecco e voilà sei perfetto, guarda, abbiamo anche il portapenne, la taschina, puoi metterci quello che vuoi. Guarda come stai bene, mamma mia, sei bellissimo. Ah, sei perfetto. Wow. Va bene? Sei bellissimo. Io non mi scolgo più quando eh, faccio il cocktail? Esatto. Mm. E questo non so cosa. Eh, adesso lo scoprirà. Quanto non ti faccio? Si sfila in mezzo, qui. Questo wow. è un cavatappi a forma di cestino da basket. E al contrario, questo è sotto. Questo è sui dai, sotto. Che figata! Che figata! Forte, vero? No, dove l'hai trovato? È Io bellissimo. trovo tutto. I tappi finiscono qua dentro. Ti hanno fatto anche dei disegni eh, ieri per.. Eh, questo è il papà Due a testa Questi sono di Vanessa Ciccio pasticcio papà, papà Con l'avvo di William col cuore Love love Auguri papà Questa da Vanessa Pasticcio Amore che bellissimo Vani E questi sono di Ani Vediamo ah, Ma qua Picasso non è nessuno in no, confronto Esatto eh? E, e qua ah, Pensa a te Ha fatto Un corpo con una testa a forma di la cuore palestra. la V di William Anastasia è bellissimo bacino mm -hmm. ok dai grazie ma sono stupendo ma allora. abbiamo un'ultima sorpresa papà William guarda che bella uh, una torta oh, che bella questa torta con la cravatta del papà eh, bene, bene, già. molto bene. mangiamo subito questa torta l'ha scelta Vanessa. E ha avuto buon gusto. Iscrivetevi al canale. Mettete un bel like e attivate la campanella. Ciao. Ciao. Tema Alipop Ciao.